Allora, finalmente abbiamo raggiunto con l'amministrazione comunale un accordo eh, che eh, riguarda la funzionalità dei servizi e quindi un piano assunzionale da qui ai prossimi tre anni, infatti l'amministrazione ha preso l'impegno che approverà da qui a breve, in un giro di un mese, il piano triennale del fabbisogno del personale, quindi parliamo di centinaia di posti di lavoro al Comune di Salerno. Per quanto riguarda invece l'organizzazione dell'ente, L'impegno dell'amministrazione è riorganizzare tutti i servizi attualmente eh, che sono la struttura portante dell'ente, quindi riorganizzare i servizi significa offrire ai cittadini eh, diciamo una, um, migliori servizi e in più… Tutti i lavoratori del Comune di Salerno, uh, attraverso un riconoscimento economico giuridico, uh, beneficeranno di un uh, del, incremento economico previsto dal contratto nazionale. Diciamo quasi tutti i dipendenti perché sarà fatta una selezione tra tutti questi dipendenti e diciamo, quelli, coloro che avranno uh, titolo potranno beneficiare di questi uh, miglioramenti uh, economici e giuridici.